Sì, va bene, ma questo mi permette soltanto di creare un contenuto dinamico. No, in realtà potete creare più chiavi, quindi quando voi andate a condividere ehm, un contenuto dinamico potete condividerlo attraverso una chiave che non è la vostra personale ma è una differente. Quindi, ad esempio, se andate su Docs, de, dalla, dal sito ufficiale, e Commands, qui avrete tutta la lista dei comandi. Cosa che vi consiglio di darci un'occhiata. In particolare, se io vado su chiavi, quindi key, qua mi dà una, un aiuto sul come crearle e sul come avere una lista e un'altra serie di cose. Io ora voglio vedere quelle che ci sono sul mio computer. Quindi ipfs, key, ls, no, key, list. Ecco, ho già sbagliato. E ho soltanto self che è la principale. Voglio crearne una nuova, una diversa. Una che chiamerò sito. Quindi IPFS, per creare una nuova chiave devo dargli key gen e il nome. Ad esempio, la chiamerò appunto sito. E gli do invio. Ok, quindi bisogna dargli il tipo. Il tipo è uguale, T uguale RSA, come possiamo vedere qui dall'aiuto. Dall Vi consiglio di seguire questo, che è molto più semplice. Del size 2048, va benissimo. E a questo punto, sito, va messo dopo le flags, quindi sito. Ed è stata generata questa chiave, che è la, se gli do adesso... Che list abbiamo, self e sito. Ora io anziché utilizzare quell'altra, quella self che ho utilizzato prima, posso utilizzare solo questa. E quando andrò a pubblicare i cambiamenti, gli dovrò dare un ipfs, name, re, publish e oltre a. Tutorial i pfs e dovrò aggiungere chi uguale sito ok. Praticamente va aggiunto chi come, come flag, non trattino k come avevo fatto io. E gli diamo chi sito, e gli dobbiamo dare l'ash, quindi quello che abbiamo creato prima. Quindi as1 incolla e in questo momento. Utilizzeremo eh, la, nuova, la nuova chiave eh, di pubblicazione che utilizzeremo sempre quando pubblichiamo cambiamenti su questa cartella, che è la nostra cartella sito. Quindi non potremo sbagliarci, nell'interplanetare eh, nel, nell nel Simpsons, quello è il nostro riferimento. Ok, ora praticamente. Al nostro id quindi potremmo ottenerlo tramite eccolo qua ora andando direttamente sul sito ufficiale quindi pfs.io barra PNS, barra e gli diamo il nuovo hash generato e per il nostro della nostra nuova chiave è possibile vedere la stessa struttura sempre mutevole di prima Ora, se voi volete vedere tutte le chiavi che avete e volete fare un backup soprattutto delle chiavi, nel caso cambiate computer, nel caso non vogliate perderlo a prescindere, la cosa importante è entrare sulla cartella di pfs, keystore, sito e fatevi questo backup. E anche il backup di config, dove ci sarà anche la vostra chiave e self. Quello che consiglio io a prescindere invece è fare un seleziona tutto copia e copiarvelo da qualche altra parte così mantenete anche tutti i pezzettini di file che avete creato quando voi accedete ad esempio a questa cartella che ho fatto di cui ho fatto appena l'accesso io ehm, siete all'interno esempio il tutorial voi in locale se non l'avete pinnato avete salvato comunque ehm, questo file che tutti quanti i file di prova potranno accedere voi state aiutando la, lo swarm e, però se voi per caso gli date un ipfs eh, repo garbage collection vedete che voi avete cancellato tutti questi file ora per caso questi potrebbero essere ad esempio quello lì che uno di quelli che contiene questo è un testo di prova se voi ora riaccedete di nuovo a questo file tra, ma avete fatto una garbage collection E eh, chi l'ha condiviso originariamente Ora non è online E voi l'avete Non c'è nessuno che lo sta condividendo Non è neanche più nella check di, di PFS Perché ogni tanto anche lui esegue un garbage collection Inoltre si esegue in automatico eh, Dopo un po' Quando raggiunge i 10 giga a Seconda di quello che scegliete voi Cosa succede? Che avete perduto il file per sempre Sbagliato Perché voi a quel file ci tenete Voi a questo triangolino ci tenete quindi per poter salvare questo file per sempre gli dovrete dare un allora noi conosciamo l'indirizzo di questo file perché non abbiamo utilizzato questa struttura ma abbiamo fatto l'accesso direttamente dal file quindi file di prova eccolo qua 6hv per poterlo salvare eh, per sempre perché ci piace possiamo fare una cosa, gli diamo un ipfs pin no, PJ, pin add, e in questo momento eh, quello che aggiungiamo noi sarà pinnato, quindi questo, pinned recursively, perfetto, ora il nostro file anche se eseguiamo una cards collection, quindi 6hv. Anche se eseguiamo una garbage collection, comunque il file continuerà ad esistere. Ad esempio, pfs, ehm, pin, ls, e se hv, c'è. E non lo perderemo mai. Una cosa che vi consiglio è che se avete Firefox, potete andare sui eh, componenti aggiuntivi, insomma, addons, e qui dentro è possibile trovare... Andate su extension, ipfs, è possibile trovare una don che vi, vi pina automaticamente le cose, vi connette allo swarm, vi dice a quanti siete connessi, e, eccolo qua, ipfs companion, quindi installa, downloading, si sta installando, ok eccolo qua, Praticamente è questo, questo quadretto qui in alto, a destra. E questo vi agevolerà molto. Anzi, vi dà addirittura Open Web UI, tramite la quale potete accedere a un'interfaccia grafica dell'interplanetario file system. Quindi adesso non vi sto ad annoiare perché ho una connessione che fa schifo. <ride> Comunque, apri preferenze. E da qui automatic mode: ehm. Abilita e disabilita automaticamente, Public Gateways nel caso dovete accedere a un file che è ma ehm, voi siete sul web normale, non avete il PFS attivo, vi accederà lo stesso tramite questi indirizzi, questi Gateways e voi potete anche aggiungerne volendo, ad esempio se ce ne fosse uno nuovo, un nuovo indirizzo punto io ad e utilizzerò anche questo qua per accedere poi ai file. Custom Gateway Host e Localhost 127.001 La porta, se volete modificarla, e, e DNS, e Queste qua sono funzioni sperimentali che non sono ancora, diciamo, ben stabilite. Using Custom Gateway, quello abilitato, tutte le richieste a qualsiasi gateway pubblico, Saranno inviate a quella custom, ovvero eh, se voi accedete comunque tramite ipfs.io, c'è cioè questo gateway qui a questo file, e lui viene comunque salvato in locale. Quindi è una cosa fantastica perché sta agevolando l'utilizzo dell'ipfs. Quindi io consiglio di tenerlo sempre attivo. Attualmente sono collegato a 56 Peers. Vediamo se è caricata la web UI. No, ad ogni modo. Eh, se io accedo a questo file viene comunque salvato sul mio computer mentre eh, in modo alternativo senza questo plugin se io accedessi a questo file tramite il gateway allora eh, il file non sarebbe in locale non starei tanto nel file system e mm, sarei semplicemente vedendo un file vedo un video su youtube, l'ho visto, chiudo e basta mentre nel caso contrario vedo il video su youtube sto scaricando pacchetti di dati e, e sto aiutando a altri a vederlo quindi io consiglio di tenerlo sempre attivo e questo dovrebbe essere tutto quanto come dicevo se avete dubbi scrive eccolo qua si è caricato i pfs connection mi fa vedere a quanti peer sono connesso intorno al mondo quindi esattamente la posizione nel mondo di queste persone e file Ho tutti i file che sto condividendo, quindi row, eccolo qui, sto condividendo questo, sto condividendo questo, sono tutti quanti i pezzettini che ho creato io. DAG sono praticamente i pezzettini proprio di file che sto che io ho io all'interno del, del mio computer, che qua, qua non me lo fa vedere perché penso che sia un po' pagata questa web UI <ride> però vabbè ce l'abbiamo buono così e, e qui il config nel config abbiamo tutti quanti il abbiamo questo file qua tps config è lo stesso santo che posso modificarlo da questa interfaccia grafica che magari mi piace di più ok questo penso che sia tutto se avete domande scrivetemi è difficile trovare informazioni in giro in quanto è una tecnologia relativamente nuova, perciò esplorate, aiutate se avete qualche competenza di programmazione e aiutate anche soltanto mantenendo attivo il nodo. Grazie, sono Francesco Yoshi, vi trovate anche su Telegram come fra Yoshi e un giro un po' per il web, quindi ad esempio su Facebook piuttosto che su Mines che praticamente è un social network decentralizzato e punta um, punta ad eliminare Facebook <ride> comunque a sostituirlo e essere un'alternativa vi trovate anche sul ZeroNet, sulla rete Zero che è un web distribuito in HTML5 JavaScript, se non cioè meglio CoffeeScript, scritto in CoffeeScript, e, ed è un'ottima un integrazione per l'interplanetario file system. Quindi i file potrebbero essere sull'IPFS, mentre il web normale potrebbe essere su la zero.